a tutti ragazzi e benvenuti sul canale per questa nuova gara diciamo semi-malata un po' un po' difficilina ma non più di tanto ragazzi Articulate Race 2 anche perché c'è la prima di questa gara questa gara l'ho creata io Non so in quanti siamo partiti 7-8 però adesso vediamo come, come si propone questa questa garetta, insomma come dicevo è una gara creata da me ragazzi la trovate sul social club di Roxar. E niente Pronti per partire Pronti per partire Vediamo un attimino Se riusciamo a arrivare primi Anche perché se non riesco a arrivare primo su una gara mia è una vergogna ragazzi eh? Allora andiamo a. Eh? Schiaffiamo subito la prima persona perché Qui mi serve la prima persona andiamo andiamo qui c'è un pezzettino un po' bastardo ragazzi un po' difficile che si arriva a testa in giù e poi bisogna eccolo fatto, fatto perfetto per ora adesso tutto bene siamo in prima posizione vediamo che cazzo si può fare vediamo vediamo vediamo bene, bene così a terra sopra la piattaforma, ok perfetto, sopra la piattaforma c'è Point un po' a distanza, però va bene. Dai. Passiamo al warride, ragazzi, warride, che col cazzo ce l'ho fatta? Che col cazzo ci ha preso di muso il Warride? In quarta posizione già, come cazzo è possibile? Va bene, andiamo avanti. Eh, Cerchiamo di, di recuperare qualcuno vediamo che si può fare qui se sta in campana all'uscita del tubo perfetto insomma non tanto perfetto però ok ok mi lampeggia la terza posizione veniamo veniamo in quarta non, non capisco sta cosa però vado salto del dirigibile ragazzi perfetto come come se non fosse successo nulla sfondiamo tutto qui ah, porca miseria e andiamo avanti qui c'è l'altro saltino perfetto così seconda posizione qualcuno si è addobbato ragazzi qualcuno si è addobbato io no, non me ne sono neanche accorto però probabilmente qualcuno si è addobbato bella così fino a qua ragazzi tutto è eh, calla ho parlato comunque vabbè, manteniamo il controllo E rimaniamo in pista perfetto così seconda posizione devo andare no terza posizione ragazzi E eh, non capisco quando mi passano sti tizio ci ho capito un cazzo a me comunque andiamo avanti vediamo di fare questo giro della morte ragazzi vediamo di fare questo giro della morte in maniera decente, di solito metto la prima persona, metto la prima persona perché quando mi trovo in questa situazione maggior parte delle volte sbaglio però sembra che qui stiamo andando bene, sembra che qui stiamo andando bene vediamo vediamo eh e invece non siamo andati tanto bene ok ripartiamo terza posizione ragazzi giro spirale altra spirale e ok adesso c'è questo tubo del cazzo tubo del cazzo speriamo che qualcuno s'addoba oh si so stato se sono addobbati i primi due eh? meno male no Vabbè, quando uscirò dal tubo vedremo la posizione ragazzi perché non ci sto a capire più un cazzo primo, terzo, primo, secondo, terzo vediamo un attimino questo è un tubo a salire ragazzi di quelli proprio cazzuti e non finisce quasi quasi più non lo so qui andiamo avanti andiamo avanti ok non così, non così speriamo che non esplode vediamo, vediamo, vediamo vediamo non dovrei esplodere in teoria non, non dovrei esplodere ok, perfetto botta di culo ragazzi, grande botta di culo di solito non lo faccio in quella maniera il tubo lo faccio a riscendere però, Se così sembra che è andata eeeh per fortuna che c'era il checkpoint Per fortuna Andiamo a respawnare va Vediamo E ci avviamo alla conclusione del primo giro in prima posizione ragazzi Conclusione del primo giro in prima posizione e giro della morte Perfetto Abbiamo appena terminato il primo giro Eccolo qui ragazzi E ripartiamo Guardiamo un attimino Vedo che qualcuno ha abbandonato Boh Vabbè Prima persona di nuovo E rifacciamo il pezzo maledettissimo Ok Perfetto ragazzi Perfetto Continuiamo il nostro tragitto senza senza cercare di sbagliare perché qui eh mazza ho, ho appena finito di parlare appena finito di parlare se vediamo ah, che C'è un, un bucio di culo io poi me la tiro da solo me la tiro quindi che ve spiego comunque ragazzi spero che questa gara magari andrete a giocarla sul social club che vi piaccia non è proprio di quelle malate malate però insomma non è neanche tanto semplicissima da fare quindi vediamo fin qua tutto bene ok aia aia aia per culo che mi ha detto che sono cascato dentro al tubo dato una musata va bene va bene va bene così prima posizione ancora ci siamo anche perché sarebbe deludente ragazzi arrivare non trovo pure ultimo ehi <ride> dall'atterraggio di quelli proprio sullo sportello vediamo qui se facciamo il salto dirigibile filo filo quasi filo filo ragazzi quasi filo filo andiamo avanti ho fatto strike con i birilli. Perfetto, perfetto, meglio di prima la curva, meglio, assai migliore, saltino e ole Qui abbiamo il giro della morte ancora un'altra volta e andiamo avanti, speriamo di atterrare bene sulla rampa quasi di sotto, quasi di sotto, però va bene così, va bene così, meglio di prima. Meglio di prima, ragazzi, meglio, meglio. Perché parlo? Perché parlo? Oddio, non è niente di irreparabile, però perché parlo? Andiamo avanti. Ah, L'acqua qui mi ha rallentato un pochino, comunque va bene, va bene manteniamo sempre la prima posizione e dicevo comunque riguardo a questa gara eh, ve la potete scaricare tranquillamente su social ragazzi e spero che la giocherete che vi piacerà che magari la potrete giocare con qualche amico dio non ho fatto tantissime gare però qualcuna c'è insomma se andate su social a parte che lasciate stare quelle che ho fatto con i glitch nel senso per i glitch più che altro, perché ho creato qualche attività per sperimentare i glitch dei soldi, però insomma del resto ci stanno qualche garetta c'è ragazzi, qualche garetta carina l'ho creata. spirale spirale, ok vediamo qui adesso il tubo un'altra volta che col cazzo ho preso la rampa in maniera giusta vediamo e andiamo ragazzi andiamo, andiamo mettiti dritta sali sali adesso cercherò ragazzi di prenderlo in maniera più più cazzuta il tubo a scendere nel senso che come lo sto a cercherò di scendere Beh, nel senso addosso alle pareti speriamo vediamo di, di, di riuscire a fare sta cosa che è un po' è un po' problematica però ah perché non si capisce un cazzo quando si arriva alla fine del tubo che mi sono scordato, un check, direzione sbagliata prima non me l'ha scritto, un po' oh, si, sì. boh vabbè andiamo avanti vediamo, vediamo, vediamo, vediamo, vediamo bella c... nooo si è staccata la macchina, sono caduto un'altra volta spero che non esplode oddio, non mi ha detto manco stavolta manco tanto male, va no? bene, bene Bene ragazzuoli. Andiamo avanti. Me la sento già in pugno, la gara. Uh, che capriole, capriole, capriole. E eh, qui mi deve dar il bonus, eh, me deve tagliare RP. Oh! Voglio gli RP, voglio. Solo per tutte le capriole che ho fatto me doveva tagliare RP. Perfetto, ragazzi, questo è l'ultimo rettilineo. E eh, fatto questo. Ho vinto la gara. Ho vinto la gara. Era un pochino che non portavo qualche gara, adesso l'ho riportata, spero che vi piaccia. Detto questo ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti.